Vediamo ora come eliminare il rumore di fondo di una uh, traccia in Odacity. Uh, Registro un uh, piccolo brano dall'Inferno, la selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura E sta selva selvaggia e aspra e forte Che nel pensiero rinnova la paura um, Per pulire l'audio Facciamo questo uh, processo Prendiamo una parte dell'audio anche piccola rimuoviamo il rumore da questa con effetti quindi eh, riduzione rumore elaboriamo il profilo del rumore elabora profilo rumore potrei qui agire anche sul su questi tasti alzarli o diminuirli lasciamo 13 la sensibilità pure elabora eh, profilo del eh, rumore e ehm, andiamo a sentire cosa è successo Poi selezioniamo tutta la traccia e applichiamo a tutta la traccia, da effetti, riduzione del rumore. Vediamo l'anteprima del riduci, con riduci nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una sel È abbastanza pulito, vediamo il residuo, se c'è un residuo. Ecco a questo punto andiamo a ehm, rifare il processo per togliere un po' di residuo quindi eh, alzeremo la riduzione del rumore quindi faccio annulla vado a riselezionare solo una parte della traccia rifaccio quindi effetti riduzione rumore Voglio elaborare la riduzione del rumore, alzo questa soglia, quindi vado, come dicevo, elabora profilo rumore e poi vedete che mi si è pulito un po' di più e poi vado a selezionare tutta la traccia e in questa traccia eh, applico l'effetto rimozione rumore. Lo lascio così a 31, sensibilità 6, potrei anche qui aumentare e eh, posso andare a vedere l'anteprima. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una scelta e vedete che è abbastanza pulito ok questo è tutto sulla riduzione del rumore